Abbiamo stappiamo Bacca. la bottiglia Con questa apertura iniziamo la nostra conversazione domenicale Ma io già ti sento una cosa che volevo capire la seguente no? Quando sì, tu hai beh. una bottiglia di vino dovresti aprire, togliere il, la stagnola da sotto al collo oppure un pochino più sopra? Da sopra perché questo è un anti-gocciolamento no? uh -huh. E quindi deve essere ancora sotto E quindi sì. deve essere sotto in modo che non vada comunque a toccare al vino la capsula che potrebbe essere sempre oggetto di sviluppo delle muffe che sta in 2014 per esempio qui qualche muffetta dentro tra il tappo e la capsula ci può essere ma che vera questa cosa che il sughero non si trova più il sughero non è vero che non si trova più in c'è chiaramente una richiesta altissima in tutto il mondo ma in Portogallo ce n'hanno un'enorme produzione. E comunque si conferma sempre il, ma il miglior materiale perché è veramente naturale e rinnovabile. E in più sta a contatto col vino, che comunque è un alimento. Quindi anche tu mi dice tappo di plastica. È più sicuro per il, il vino, faccio il vino naturale e poi si mette il tappo di plastica, mi sembra un gran controsenso. Il marketing sono riusciti. A comunque a portare eh, a fare entrare sta cosa un polimero del, della canna da zucchero che eh, comunque è plastica cioè dopo la butti sulla plastica quindi io sono tradizionalista e penso comunque che il valore della, del sughero ancora non sia, eh, non sia raggiunto da nient'altro e in più bisogna mantenere forti le nostre radici e le nostre tradizioni lasciamo fare le aperture dei vini Stelvin o l'apertura Stelvin sarebbe tappavite o i tappi in silicone facciamoli fare agli altri facciamoli fare alle nuove produzioni di vino mondiali noi manteniamo l'eccellenza, le nostre qualità e le nostre tradizioni, le nostre ritualità che è fondamentale importanza. quando apri il vino è un rito Solo la bottiglia di vino ha questo strumento, il cavatappi che è dedicato esclusivamente al vino, solo il tappo di sughero permette quel rito democratico elettivo che quando vai al ristorante eleggi in maniera eh, democratica un, rappresentante del, popolo, che un rappresentante del popolo che degusta e quindi vai a riconoscere ti organizzi democraticamente per far nella rappresentanza dei tuoi diritti di bere un vino che non sappia di tappo dopo la discussione che innesca sa di tappo o non sa di tappo quello è molto semplice da capirlo basta avvicinare il tappo al naso se sa di vino il tappo va bene e quindi il vino sta bene se invece il vino il, questo tappo sa di sughero forte proprio di sughero Vuol dire che il vino sale tappo. Cioè che è il sughero che ha dato il suo sapore al vino sì, e non il vino che ha dato per, il suo per via di una molecola sviluppata dai microrganismi che stanno sul sughero, il TCA, una molecola a base clorata che poi è particolarmente fastidiosa. E determina uno scalimento totale del vino, però c'è posta, può sta, capito? È quel 2-3% di incertezza che rende tutto più magico, tutto più ehm, gioioso e mantiene questo aspetto della ritualità, che secondo me è di fondamentale importanza. Ma io la cosa che mi incuriosisce è questo discorso che tu fai, cioè e che bevete prendete. e bevetene tutti, e bevetene... visto a proposito Siamo di ritualità. <ride> diventiamo ecumenici ecumenici eccolo c'è un'altra no è quella cosa che mi incuriosiva è questa idea wow San Biagio 2014 senti che sprint cioè è il rapporto tra la diciamo così la scienza la tecnologia il futuro e il passato, il rito, la tradizione, no? Perché poi alla fine tu sei un, un animale un po' strano, nel senso che sei una persona giovane, tra virgolette, quindi di, delle nuove generazioni che però sta facendo un mestiere molto antico in un modo che però in qualche modo è particolare, no? È diverso da come cioè, hai creato o sta cercando di creare, per quello che capisco, un tuo modo di interpretare il passato come te com com rapporto hanno per te il passato e il futuro la scienza e la tradizione eh, di sicuro io secondo me per, avere, per arrivare a uno, uno stato eh, maggiore bisogna conoscersi e riconoscere le proprie radici no? è sempre quello il discorso possiamo fare le cose in grandi solo quando siamo veramente consapevoli di chi siamo e sicuri delle de, de nostre tradizioni Quindi dici non rinnego, anzi apprezzo, apprezzo accorgo apprezzo, molto chiaro, con lo spirito critico che sempre ci deve proiettare a un mondo migliore nel senso, è vero, recuperare eh, la storia contadina e le tradizioni contadine ma non, non vogliamo recuperare dalla storia contadina per esempio il patriarcato dove il padre di famiglia era eh, il signore eh, della casa e poteva amministrare la giustizia a suo, a, a, sua, per, a suo piacimento quindi questo non ne parliamo mai però è stato un enorme limite all'interno della società con, eh, contadina un limite molto eh, Sicuramente di conservazione, che gli ha permesso fino al trentennio scorso di mantenersi tale e quale, però ha impedito questa emancipazione, che è comunque fondamentale perché poi eh, questo lavoro adesso non è più una. interagisce su più aspetti, su più livelli, con la vita degli individui, prima era l'autosussistenza con scarsa possibilità per esempio di poter inquinare perché tutto tornava adesso invece questo lavoro si fonde con la società dove vive, si allarga e diventa eh, comunque eh, dico sempre noi agricoltori siamo i custodi del suo territorio quindi in primis siamo noi che bisogna ad esempio nella difesa e, eh, nel, e, e nell'amore per questa terra quindi la terra, le radici, la tradizione al futuro nel raggiungimento del benessere per la collettività. L'agricoltura non è a fine a se stessa, è produce i beni primari che... Quindi non c'è più l'agricoltore la, diciamo, di una volta che aveva una sua economia di sussistenza e magari vendeva l'eccellenza appunto il classico omino che ti spilla la cosa, ma in questo momento l'agricoltore diventa anche qualcos'altro cioè anche un qualcuno che fa politica per esempio o comunica sì. sui social è di fondamentale importanza secondo me infatti c'è proprio un salto qualitativo un, un legame che nei, nelle battaglie rivoluzionarie degli anni 20 era il problema centrale della rivoluzione russa per esempio il rapporto con le masse contadine che Difficilmente accettavano, accettavano il bolscevismo, comunque per capire quanto questo mondo contadino può essere e è stato lontano e conservatore rispetto alla magari a una spinta propulsrice che c'è stata in tutto, tutto il periodo delle grandi rivoluzioni. E quindi sono sempre stati contadini un po' il limite eh, nella nell'attuazione del cambiamento perché con le loro dinamiche di scambio e quindi dinamiche capitaliste era, era impossibile di fatto in, innescare un, un altro modello economico cosa diversa per la Cina però è più complicata qua in Umbria per esempio io ho letto questo tempo fa questo libro sulla Perugia della belle epoca quindi negli anni precedenti alla Prima Guerra Mondiale, e diceva, raccontava che eh, c'era questa, eh, anche politicamente, eh, negli anni, diciamo così, in cui si comincia a, intorno al, all'Unità d'Italia, no? quindi c'è la questione dell'appoggio alla Chiesa piuttosto che al Regno Sabaudo. a Perugia c'era una grossa distinzione anche elettorale tra la zona, diciamo così, la città, vera cioè e propria, e che era più, diciamo così, repubblicana o comunque no, non repubblicana, ma monarchica probabilmente, no? con i Savoia e eh, risorgimentale, e mh, invece la, la campagna che era molto più dal punto di vista politico legata ai partiti, diciamo, cattolici, ecclesiastici con certo. i preti, eccetera. È facile capire quanto era ramificata e... Eh... E arrivava veramente capillarmente la struttura della Chiesa Cattolica, riusciva veramente. Cioè stato, quindi è chiaro: la, la spinta eh, che la Chiesa Cattolica. È riuscita in quei periodi ad avere questa ramificazione strutturata in tutti i territori, l'organizzazione eh, culturale comunque della vita dei, dei giovani, gli oratori e tutte le strutture eh, hanno determinato sicuramente un legame più profondo. E poi se uno la vuole vedere filosoficamente è la scappatoia comunque, la, la, la, ti permette la religione di alleviare i tuoi mali. E, cioè, e quindi le, vivere anche le fatiche quotidiane e le vessazioni della società patriarcale in maniera eh, eh, eh, come che fosse la tu, eh, il proprio... era, era un sistema da un sì, vabbè, che esisteva che, è, eh, che vabbè, giustifica tutto perché dice se Dio ha voluto questo e allora questo va bene per me, il mio. La mia riscossa non sarà in questo mondo, ma sarà sul mondo successivo invece noi cerchiamo una riscossa su questo mondo, e quindi il nuovo il nuovo, diciamo l'agricoltore Giovanni Cenci eh, rinnova eh, da questo punto di vista, dal punto di vista proprio dei valori, chiaro, anche secondo me c'è un, un altro passaggio che, che ha determinato. Eh, la questione ambientale, la questione ambientale secondo me è centrale, deve essere vista a parte perché va veramente a minare le fondamenta due, delle due più grandi ideologie economiche del, sicuramente del Novecento ma va a scardinare roba anche più antica, eh, entrambe prendiamo per esempio quelle del Novecento, il, il capitalismo e il comunismo erano accomunate dal produttivismo. Cioè. Quindi da questa, eh, questa necessità eh, e volontà di produrre il più possibile e quindi sfidare... Eh, il mondo ci ha detto... È, sì, il mondo ci ha detto... Non è più possibile fare questa cosa. Anzi, bisogna eh, smettere di consumare. Cioè, è una cosa, eh? è un concetto che va a minare veramente le fondamenta di queste due, due ideologie e quindi ci permette cambia quindi anche i ruoli nello scacchiere chi prima era conservatore adesso diventa eh, eh, progressista, progressista perché ti ritrovi al centro della questione e gli agricoltori in più non sono più isolati dal resto della collettività ma vivono tramite la, i sistemi di comunicazione sociale al centro del... ma il, non, è, non è un po'... Un po Ma noi comunque siamo in avanguardia, eh? non è che tutto... Cioè, eh, è questo, questo è un aspetto interessante, no? il fatto capire. di esplorare qual è il pensiero, qual è la visione, qual è la prospettiva da, vista da qua, vista da, da Giovanni Celci, vista dalla cantina Celci, no? che poi è un pezzo del territorio... Poi, che... capito, poi bisogna eh, chiaro, elaborare e capire quello che, che sta cambiando nel mondo, trovare una strategia, quindi capire è che il mondo è cambiato e bisogna trovare delle soluzioni. La questione ambientale diventa primaria, la questione del lavoro lo rimane sempre. sempre. La, eh, quindi eh, cosa fare? Il, il, il, le soluzioni possibili, il biologico, potrebbe diventare una soluzione, comunque il biologico, un sistema produttivo da applicare in larga scala, in modo da ridurre l'impatto ambientale, garantire dei cibri salubri, quindi anche che vanno meno a incidere sul sistema sanitario nazionale con le malattie. Beh, in, eh, rompere quel circuito dove le case farmaceutiche e chimiche che si sono fuse con la più grande eh, compagnia del sementiere in baria maniera il Monsanto, che ti danno dal semente la, eh, la medicina per il, il diserbante per non far crescere l'erbaccia, ti eh, portano fino ai. Alle medicazioni che si fanno sulle derrate alimentari, poi tutte queste molecole si scopre che sono cancerogene, provocano le e poi, altri altri e poi altri ti prendono la cura altri. e ti mantengono in questo stato di dipendenza dalla pillola o comunque dal principio eh, loro farmaceutico e si è sfacciato, Manca che inizino a produrre le barre e chiudono le pare le vogliono perché quello succede cioè, quel perché la solo, solo una volta. Cioè la cosa che, la cosa che secondo me è, è, è interessante è che fino a qualche anno fa magari un discorso del genere uno dice d'accordo, stiamo parlando con il no Global sì, Tour, invece è questo è un discorso che è fatto alla fine anche da un imprenditore, perché tu sei anche un imprenditore. Chiaro, eh, ci viviamo in questo sistema, bisogna trovare il modo per, per barcamenarsi, quindi eh, per fortuna l'attività questa va bene, anche con le mille difficoltà del caso, mm. però riusciamo a pagare gli stipendi, tutto chiaramente in regola, quindi una, Qui è una cultura che mette sicuramente al primo posto il lavoro, rispetto per la natura e, e mai si parla dei profitti. Cioè è sempre... Un anno di turno a dire ho capito il lavoro, rispetto della natura, eccetera, ma dal punto di vista economico funziona. Funziona perché riusciamo a fuori, tirare fuori il reddito e una parte di. di di quello che viene, che produciamo, comunque viene reinvestito. Non ci sono dei profitti che ti permettono di eh, cambiare la macchina, mi faccio, mi no, neanche mi interessa, quindi il sistema funziona da questo punto di vista, questo la, la cantina. Eh, C'è però... anche una maniera tua di vivere personale, quindi un atteggiamento, un approccio nei confronti del consumo, del... Del, del valore del denaro o il significato del denaro forse sì ma ogni giorno con la Claudia lo diciamo ma quanto siamo fortunati il vero lusso è questo, io mangio le verdure dell'orto mio ma questo è se uno ci pensa ha un valore inestima, inestimabile cioè è questa la vera qualità della vita io bevo l'acqua dell'acquedotto, andavo a comprare bottiglie ho eh, cioè il camino accendo il fuoco con la legna degli alberi che tagliato cioè ha un altro valore e ti senti veramente libero dove le tue dipendenze comunque dalla società sono relativamente basse. E poi anche il gesto semplice come può essere quello della la legna, piuttosto che, no? Cioè non è più un. diventa anche un qualcosa che ha, ha un significato in una esistenza, perché tu sai che quella la sei andata a tagliare in quel posto, in quel momento, piuttosto che un rapporto, diciamo così, di consumo dove vai al supermercato, compri la balla del pellet piuttosto certo. che. Certo. Questa è un'altra cosa importante, che è sempre l'oggettivazione del lavoro, che questo che faccio. Mi permette di vedere quotidianamente i risultati del mio lavoro fino ad arrivare alla bottiglia di vino che mi dice ecco cosa hai fatto durante tutto l'anno. Io non ho bisogno di spendere i soldi che mi vengono dalla transazione per capire qual è, qual è il frutto del mio lavoro, che ma viene da altro. Io quindi già sono soddisfatto e quindi, già quell'aspetto eh, alienante che crea il lavoro in questo caso lo evitiamo. Quindi, evitiamo tutta la parte delle psicosi. Uno è molto stabile, ha le sue cioè. idee, e può portare avanti quindi le lotte, le battaglie, perché è forte di se stesso. Non sei dipendente dagli altri. Io dico sempre: la più grossa libertà che comunque so. Mh, uno ci ha lottato, potevo fare altro avrei potuto trovare strade anche più semplici eh, però io dico, io il, vivo una tale libertà che posso mandare a fare quello che voglio quando voglio quindi è il massimo della libertà come ci sei arrivato? cioè adesso per esempio quanti anni hai? io ho 35 anni 35 anni, quanti anni sono che stai facendo? eh questo è un percorso che, che viene vi vi vi vi da vi... allora c'è la foto di sotto in cantina come io a quattro anni che bevo il vino quindi queste sono passioni profonde che sono state ben coltivate e hanno preso il giusto corso perché in quarto superiore per esempio ho iniziato il corso della sommelier ero il più piccolo mai a 17 anni sì, andavo col motorino eh, il primo mai cioè una roba ancora non andava manco tanto di moda come, come adesso e, però ho detto questo molto razionalmente ho detto o ne facciamo una professione o è alcolismo. Quindi ho detto meglio la professione. E a quel punto comunque l'approccio al vino è maturato e, e tu, ah, verso tutti gli, gli alcolici, infatti non, sono arrivato alla mia maturità e non bevo super alcolici, non bevo eh, niente all'infuori di birra e vino mm. vino specialmente il tuo ovviamente sì. per ma specialmente lui ma non è che sono curioso quindi sono sempre mm -hmm. disposto e, e contento di assaggiare altri vini, altre cose a patto che non siano palesemente dei chimiconi che creano dei disturbi che quindi non mi danno piacere perché il vino va bevuto sì in piccole dosi ma se voglio aumentare un po' il dosaggio mi fa male ma quindi scusa io adesso mi immagino questo ragazzino che va con il motorino a 17 anni e dice Al corso adesso di noi facciamo la professione, facciamo l'alcolismo. Cioè vuol dire fondamentalmente che è nata questa cosa da un tuo rapporto con l'idea del lavoro, con il concetto o comunque l'aspetto esistenziale del lavoro. E anche nella valutazione le quali erano le mie, eh, le mie capacità e le mie insofferenze le mie insofferenze erano legate dico io la vita all'interno di un ufficio tutto il giorno divento matto sarei il bombarolo quindi non si può fare questa mm. scartiamola quindi de, lavoro che mi permette eh, diversi eh, fasi dell'anno che non è ripetitivo, che è creativo perché io sono profondamente creativo e ho bisogno di avere questo eh, sto sfogo e quindi eh, poi ho fatto Agraria ho fatto la triennale di viticoltura e tecnologia, poi ho fatto un'altra triennale in scienze agrarie ambientali poi la specialistica in tecnologie e biotecnologia degli alimenti tutto con 110 ore perché uno sì, vabbè, fai altro, intanto la lavoravo fai... però le cose quando vanno fatte vanno fatte bene al massimo e, e poi ho fatto anche l'esame da agronomo ho mai iscritto all'albo degli agronomi perché non ne ho avuto mai la, la necessità cioè, quindi nasce da, da questa cosa nasce da un percorso, vive... un percorso... Cioè, qual è il tipo di vita che voglio sì, sì, comunque sempre eh, questo percorso è sempre andato avanti in teoria e pratica che ho sempre mantenuto allo stesso livello spesso eh, ho messo in discussione quei principi eh, che ho studiato all'università rendendomi anche conto che spesso vengono trasmesse delle informazioni, eh, in quanto... interessate. Eh, informazioni interessate di sicuro alcune, anche perché su quello hanno ricercato perché quelle ricerche erano finanziate da interessi quindi alla fine si intendono di quello e Andiamo, magari mi vengono anche i ragazzi dell'università qui a fare lezione, da me gli faccio lezione, e mi rendo conto che, per esempio, sul tema dei, dei fitosanitari, sono totalmente all'oscuro di qualsiasi principio eh, alternativo bene. a quelli chimici classici. In più non conoscono minimamente la molecola del rame, che è la base della fiticoltura, dell'orticoltura migliaia di anni e, e anni. utilizzata in, in eh, eh, quantitativi bassi e eh, eh, eh, non è dannosa per la vita dell'uomo e degli animali e, e magari invece conoscono il, il folpet, che sono queste molecole vetuste che sono palesemente cancerogene che tutti riconoscono come tali però ancora all'università magari si istruirà ecco, e non conosciamo il rame nelle sue diverse forme, nelle sue differenti eh, combinazioni magari io utilizzo eh, piccolissimi quantitativi di rame omeopatici mischiati al pinolene per esempio il pinolene è la resina di pino che favorendo l'adesività rende difficile inizia. il dilavamento principalmente il dilavamento d'acqua e quindi ehm, questa la ricerca dovrebbe andare in questa direzione non nella direzione di elaborare una nuova molecola brevettabile ecco, il punto dopo quello, no? è evidente che il rame lo producono eh. tutti e lo, produce, sì. e lo producono, costa, costa poco costa però costa relativamente poco e è producibile da, da tutte le aziende anche piccole aziende italiane europee, molecole con brevetto no, chi se l'ha elaborata da Bayer, è, la Bayer la, se produce qualcun altro è un valore alla al, al proprietà intellettuale di Chiaro. determinato oggetto Ma a me la cosa che mi ha, ha incuriosito è quando ci siamo visti eh, sotto Natale che tu mi hai detto che vorresti fare, che hai, uh, hai questa sorta di obiettivo che, dovrebbe, che vorresti lanciare come appello relativo all'Umbria no? parlavamo del fatto del cuore verde sì, eh, in Umbria è molto cioè tutti ci vedono come il cuore verde d'Italia quindi c'è anche un'aspettativa rispetto agli italiani e rispetto a, a comunque una visione internazionale il problema è che questo cuore verde in realtà non è poi così verde, è preso in giro. È eh, preso in giro, non siamo arretrati dal punto di vista eh, agricolo, perché questo è vero: abbiamo le, le scolline campestri tra le più inquinate eh, d'Italia, il nord dell'Umbria, la zona dell'alta valle del Tevere è devastata dalla coltura del tabacco. La faccia di San Francesco eh, e della sì, natura. Sì, questo è veramente drammatico, però la cosa molto interessante che sta, si sta verificando in Umbria proprio da questo abbandono un po', um, un po anche. Um, Proprio per, intenzionale, intenzionale e, e per mancanza di possibilità economiche quindi a chiusura di tante aziende e la mancanza di forti gruppi o forti interessi che si stanno creando delle realtà agricole fatte dai giovani ma anche i meno giovani che sono una vera avanguardia che propongono un modello, un modello eh, completamente diverso, che ruota attorno quindi a queste pratiche eh, compatibili con la vita dell'uomo sul mondo, e le cercano di proporre con una nuova mentalità dove eh, non, non è più il tuo orticello con l'invidia dell'orticello del vicino, ma creare un grande campo dove ognuno ah. ha il suo ruolo, cioè proprio eh, un cambiamento di, un paradiso, cambiamento, di mentalità. E quindi diventa di fondamentale importanza la condivisione e quindi la condivisione delle pratiche agricole. Per esempio qui in Cantina quest'anno io ho organizzato un corso con un, eh, un, professore, un professore fuori da, dai schemi eh, che insegna agroecologia. Eh, e, eh, per portare queste informazioni e sì. condividere abbiamo fatto due incontri eh, facciamo eh, con, al, con le associazioni eh, tra eh, di Vignaioli e eh, associazioni qui del territorio quindi condividere anche nel senso di con, fare le e fare, quindi eh, il, eh, il saper fare condividere, condividere. e in più inoltre condividere sì. le strumentazioni condividere gli acquisti fatti presso fornitori, quindi una vera rete solidale che ci, ci permette di non sentirci quantomeno da soli in questa battaglia che è una battaglia molto, molto importante, siamo stati con più di 50 trattori in centro a Perugia eh, tutto, organizzato, tutto partito da San Biagio, eh, la, la protesta, trattori che sono venuti da, da tutta l'Umbria per rivendicare eh, la centralità comunque dell'agricoltura nel piano di sviluppo regionale che invece mette in secondo piano eh, i piccoli e medi agricoltori in favore delle, De delle, delle grandi realtà con una chiara volontà di ricreare il, il latifondo. Ma faremo io questo allora. lo trovo allucinante. faremo lo battaglia dura. Per esempio mi è successo l'estate scorsa di andare dalle parti di città di Castello perché volevamo con Valentina eh, fare, anche a noi piace fare le cose eh, reali, no? E quindi ci eravamo messi in testa di prendere questo, grazie, questo, questi pomodori biologici per fare la conserva dei pomodoro. Siamo andati in questa azienda biologica e mentre prendevamo questi pomodori eh, praticamente ci siamo resi conto che i campi erano circondati dal tabacco e eh, abbiamo chiesto, scusate, ma cioè, qui come eh, diceva effettivamente questo è un problema perché nel momento in cui poi beh, se uno ci passa nella zona lo sente l'odore, no? Chiaro. Cioè sono Quindi. delle distese enormi di tabacco e uno dice ma... Però qui forse si, forse si può si fare fa... qualcosa. Allora, uno, si può agire in diversi livelli perché abbiamo dei piani operativi molto concreti perché dopo le parole vanno bene però abbiamo dei piani concreti. Eh, uno, il responsabile della salute pubblica è il sindaco. Bisogna fare pressione sui sindaci affinché venga proibito l'irrorazione dei prodotti chimici di sintesi a più di 300 metri di distanza da case, da pozzi d'acqua e corsi d'acqua. In questo modo sarebbe praticamente... E in, già, qua, già, già il 90% dello, dello spargimento sarebbe eh, evitato il comune di Petrosino in Sicilia l'ha fatto con un'ordinanza eh, de, del comune e inizialmente gli agricoltori allora la popolazione l'ha presa subito bene gli agricoltori in, una, in un primo momento erano contrari eh, il sindaco dopo il quinquennio è stato rieletto eh, tutti contenti ora tutti gli acquisti di una gran parte viene fatto a petrosfino perché è un comune privo di sostanze chimiche e quindi c'è un vantaggio anche, anche di reddito una ripresa della, di tutta l'economia agricola, dei piccoli e dei produttori e un notevole aumento del lavoro perché il biologico richiede più manodopera. e quindi c'è un vantaggio per tutta la collettività ma tu la cosa che dicevi che, che a me è piaciuta molto eh, quando ne abbiamo parlato era il discorso di eh, che è possibile individuare un obiettivo molto semplice rispetto a questa faccenda di far diventare l'Umbria veramente il Cuore Verde. No? Questo è una sorta di appello che tu volevi lanciare. Io, io questo a livello eh, dei comuni, ogni, ogni comitato eh, si possono fare mille battaglie. A livello regionale, io direi proprio deve essere invertito il paradigma quindi invito proviamo a sognare un'Umbria che sia eh, veramente il cuore verde d'Italia, 100% biologico dove i nostri prodotti siano eh, fatti eh, secondo queste, queste regole strette e, mm, e certificate, perché poi sì, deve, essere, di deve essere arrivare Italia, appunto, se io compro, se io compro io un, che è, o biologico, o dinamico o naturale, comunque certificato e non inquinato questo porterebbe un enorme, sviluppo, un enorme sviluppo delle nostre produzioni, ci cioè permetterebbe di mangiare qui prodotti di altissima qualità, prezzi comunque sostenibili e di esportarli in tutto il mondo, davvero anche, vendiamo... anche le, le, le scarpe sporche di terra avrebbero un valore li vorrebbero comprare sì, certo. allora c'è la mamma qui che mi sta chiamando perché di sotto fra sì, sì, mezz sì, sì. mezz'ora inizia il corso di filosofia oh ma oh. Beh, io adesso sto facendo un'intervista la cantina apre tra un quarto d'ora se no, ovviamente di sopra più alle chiavi. Quindi non abbiamo molto tempo. Chiudiamo la chiacchierata, però la cosa io lo rilancio chiuderei su questa cosa, sul rilanciare questo appello, cioè, quali potrebbero essere, secondo te i tempi per dire ok, l'Umbria diventa 100% biologica, organica, biodinamica, certificata. questo è. In quali tempi? Ma in dieci anni è possibile. In dieci anni è possibile, eh, deve essere iniziata immediatamente la politica, è, sicuramente deve fare il, il, il suo ruolo, noi agricoltori la volontà di condividere le pratiche e emancipare tutti, eh, tutti i nostri colleghi che devono eh, essere convinti e capire che se il vicino di casa fa un prodotto di qualità bisogna essere contenti perché nel momento in cui andrà fuori diranno: Uh, quanto è buona la roba umbra. Se il nostro vicino di casa fa la roba trista, non bisogna essere contenti perché diranno: Uh, in Umbria la roba non è così buona. E quindi togliamoci da addosso questa mentalità, che, che vediamo un Dastino. Ecco, il nostro vicino di casa visto da, da di qua, dalla siepe, cerchiamolo di vedere da, eh, dagli occhi che uno che poi queste, questi cibi li apprezza e li, li può sarebbe, sarebbe molto interessante continuare sul tema del cambiamento cambiamento culturale che poi alla fine è un cambiamento mentale però lo continueremo la dopo l'intervista anche nel, nell'incontro di filosofia adesso tutte le domeniche abbiamo questi incontri di filosofia eh, non sono legati a, alla promozione della cantina ma la cantina è un posto eh, aperto, un luogo dove in inverno c'è poco eh, lavoro e quindi eh, ci permette di e di portare questa cosa, la mamma è una professoressa di filosofia in pensione, eccola. Se e qui si di filosofia. Salute. Grazie. Buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Questo Ciao. lo riprende, no. no. lo per... Facciamo un solo momento di... No. Va bene, questo è la bucchia, non è legno di barbio. Yeah. Wow.